Paola, sei pronta ad affrontare questa nuova sfida matematica che ci attende? Io mi sto collegando. Appena ci sei anche tu, avvisami. Sara, ci sono! Ha pubblicato il testo della gara! Sara, dobbiamo iniziare a pensare al problema, allora. Sì, io le disegnerei su GeoGebra. Ok, allora io ti leggo il problema, così velocizziamo la procedura. Allora, dobbiamo considerare il triangolo QRS e chiamare K il suo baricentro. Allora prendo i punti medi, le rispettive mediane, ok. Quindi P come punto un punto qualsiasi del piano del triangolo. Okay. Infine... Ci serve considerare i baricentri dei triangoli PQS, e lo chiamiamo A, del triangolo PQR, e lo chiamiamo B, del triangolo PRS, e lo chiamiamo C. Il baricentro del triangolo ABC lo chiamiamo D. Adesso dobbiamo congetturare e provare, non so, a muovere il punto P. Consideriamo il triangolo QRS. Per la somma di vettori si ha che LS è uguale a SQ più QL, poiché L è il punto medio del lato QR, tale punto divide il segmento in due parti congruenti. Lo stesso vale per il corrispondente vettore, e possiamo quindi scrivere ql come un mezzo qr. Ripetendo il procedimento analogo per tutte e tre le mediane, si ottengono quindi le seguenti relazioni. Ah, perfetto! Quindi sommando membro a membro si ottiene... E essendo la somma di questi ultimi tre vettori il vettore nullo, arriviamo al primo risultato. Adesso consideriamo il punto P appartenente al piano del triangolo. Per la somma dei vettori possiamo esprimere Kp uguale a Pl più Lk, dove K è il baricentro del triangolo Sqr. Adesso potremmo usare la proprietà del baricentro e riscrivere Lk come un terzo di Ls. Quindi ci basta ripetere lo stesso procedimento per le altre mediane, ti torna! Sì, direi che è tutto corretto, quindi sommando membro a membro avremo che. Considerando che la somma di Ls più nq più mr è pari a 0, abbiamo così ottenuto che il vettore che unisce il baricentro del triangolo a un punto esterno P è dato da un terzo della somma dei vettori che uniscono il punto P ai tre vertici del triangolo. Fantastico! Applicando quest'ultimo risultato al triangolo ABC e al relativo baricentro D, avremo che DP è uguale a un terzo PA più PB più PC, ma poiché il baricentro divide la mediana in due parti, una delle quali è il doppio dell'altra, possiamo esprimere PA come due terzi PM, PB come due terzi PL e PC come due terzi PN. Bene, adesso dovremmo avere tutti gli ingredienti potremmo sostituire Pa, Pb e Pc nella relazione di Pd. Riscrivendo Pd e ricordandoci che Kp è pari a un terzo di Pm più un terzo Pl più un terzo Pn, per la proprietà del baricentro possiamo anche scrivere che Kp è pari a tre volte di K ottenendo che cd è uguale a 2 volte di k, che è la nostra tesi. Perfetto, quindi riepilogando il tutto abbiamo dimostrato che la somma vettoriale dei vettori corrispondenti alle tre mediane di un triangolo è pari al vettore nullo. Utilizzando questo risultato abbiamo ottenuto che il vettore che unisce un punto esterno P al baricentro di un triangolo è dato da un terzo della somma dei vettori che uniscono il punto P ai tre vertici del triangolo considerato e infine applicato quest'ultima relazione al triangolo ABC, ottenendo così la tesi. Non ci resta che spedire il lavoro e sperare di vincere la gara.